Ciao ragazzi, vi mostro uno dei miei posti preferiti Sono alla metro E qui di farina direi che ce n'è a volontà Mulini più disparati Vabbè, saltiamo la pasta che non ci interessa Caputo, pizzeria, Caputo, sacco rosso Marchi metro, mulino Ferrari Varilla, Caputo, Molino Casillo, ancora Caputo, Petra, Petra purtroppo ne hanno poche, poche tipologie, la Pinsa, le 5 stagioni, tutte tipologie di farine della Metro, Molino Ferrari e via, Caputo Nuvola appunto nuvola super questo e nulla Un posto interessante